Allora, eh, dicevo, vi voglio un attimo dare due avvisi relativi al, al calendario. Eh, il primo avviso, vi metto poi eh, il, questa, questa immagine, questo file, sul gruppo Telegram e anche nelle avvisi del corso, ma eh, ci tenevo a dirlo subito in aula. Eh, noi, da, eh, come è già successo sugli altri corsi, anche per informatica ci saranno delle attività di tutorato, no? Tutto l'altro significa che sono dei eh, ragazzi che in orari esterni al corso possono darvi una mano se avete bisogno di fare domande, vedere i siti insieme eh, o altre cose. No? Eh, è stato definito un calendario che parte dalla settimana prossima, quindi dal 7 novembre in avanti, eh, e andrà avanti fino alla fine del semestre e poi ci saranno delle ore aggiuntive anche durante la sessione di esame. Okay? Questi sono dei ragazzi che sono, cioè sono delle ore di tutorato che sono trasversali rispetto ai corsi quindi non, è, non sono legate diciamo così, al nostro corso numero 3 quanto siamo eh, con i nostri docenti ehm, c'è un calendario ci sono quattro diciamo così blocchi di tutorato che sono identificati di questi quattro colori eh, un blocco a lunedì che si terrà in lingua inglese principalmente per gli studenti del corso in inglese poi ci sarà un blocco al martedì eh, che sarà dalle 4 alle 5 e mezza oppure dalle 5 e mezza alle 7 stesso orario il mercoledì che sono quelli gialli e stesso orario il venerdì che sono questi azzurri eh, nei, in ciascuno di questi blocchi sono indicate un gruppo di corsi noi in teoria saremo in questo gruppo giallo no? informatica, elettronica, energetica eccetera, ma non è vincolante questo è stato definito più o meno per dare una divisione in gruppi eh, e non sovrapporsi con i vari tipi di orari anche se in realtà ad esempio il mercoledì il primo blocco giallo si sovrappone con una squadra di laboratorio eh, ma non è vincolante come dicevo o, eh, sia come tipo di corso sia come cognome potete andare dove preferite noi abbiamo cercato di dare un primo bilanciamento così per essere sicuri che non vanno tutti nello stesso orario però eh, potete diciamo così, andare se vi serve dove dove ritenete più opportuno. Qui ci sono le date, vedete che le prime date sono l'8 o il 9 novembre in aula 10C. Alcune di queste sessioni saranno sessioni online, in remoto, che sono identificate qua col termine Virtual Classroom, dove nel PDF c'è il link direttamente per entrare nella, nella, stanza, nella stanza remota. Quindi ci sono questi due link virtuali, e quindi martedì, mercoledì e venerdì. Dalla settimana prossima, essenzialmente per tutte le settimane di corso, sia alle 4 che alle 5.30, ci sono quindi sono 6 ore alla settimana, 6 slot alla settimana. Eh, da qua alla fine del corso, se eh, avete piacere, se avete bisogno, no, approfittatene. Non c'è nulla di peggio che pagare gli studenti per andare lì ad aspettare. No? Quindi, eh, poi vedrete, poi si organizzeranno loro, nel senso che alcuni di questi tutori preferiscono proporre loro gli esercizi, altri preferiscono rispondere a domande, eh, diciamo così, potete contattare direttamente, ci sono anche le mail per poter no, chiedere come, come si or intendono organizzarsi. Questo era il primo avviso, devo metterlo poi con calma anche col file da vedere. Il secondo avviso è relativo alle... Ehm, al calendario, alle festività che ci aspettano quello di lunedì chiaramente abbiamo fatto tutti i ponte e va bene eh, io non faccio recuperi strani azzardati alle due di notte, sabato mattino la domenica eccetera cerco di rimanere nelle ore che mi vengono assegnate ci sono però due eccezioni che sono eh, l'8 dicembre e il 20 qualcosa di dicembre che cadono di giovedì giovedì abbiamo due turni di laboratorio allora mi dispiaceva molto avere il laboratorio per il turno del mercoledì e non il giovedì perché si creava una simmetria nel corso allora solo per quelle due volte ho trovato la possibilità di fare il laboratorio delle squadre 1 e 2 che normalmente sono il giovedì anticiparlo al mercoledì al termine della lezione ok quindi il 7 dicembre dalle 11.30 che ci sarà la lezione, alle 14.30 c'è la lezione, poi dalle 14.30 alle 16 facciamo una squadra di laboratorio e dalle 16.00 alle 17.30 c'è la seconda squadra di laboratorio. Eh, queste due squadre saranno qua live, è quello che c'è qua due, no? se non sbaglio, quello che usate tutte le settimane. E quindi il eh, giovedì ovviamente salta perché è festivo. Questa è la squadra di laboratorio 3 normale questa è la squadra di laboratorio 1 e 2 che vengono anticipate di un giorno. Adesso vediamo poi in quale squadra andare, diciamo così, al limite lo possiamo gestire con flessibilità, giusto per non intasare il primo turno con troppe persone. Eh? E la stessa cosa succederà il 21 dicembre, perché il 22 dicembre è già sospensione didattica, ci sono già le vacanze di Natale il giovedì precedente e quindi facciamo lo stesso giochino, i turni del giovedì li anticipiamo al mercoledì. Ok? Solo queste due variazioni, per il resto dovremmo rispettare l'orario normale e quindi eventuali festività ce le becchiamo ce le godiamo. Eh, non so ancora darvi i dettagli, no? ma eh, nelle ultime due settimane del corso che sono appunto la settimana 13, che è quella prima di Natale, la settimana 14, che è quella settimana malata dopo le vacanze, eh, nelle ore probabilmente di laboratorio, forse di aula, adesso lo vedremo, ma probabilmente di laboratorio, non faremo l'esercitazione tradizionale, ma faremo una cosiddetta simulazione d'esame. Se riusciamo ne facciamo due, se no ne faremo almeno una, no? simulazione d'esame significa semplicemente che farete gli esercizi come se fossimo all'esame eh, quindi usando lo stesso sistema online no, che poi ci sarà durante l'esame quindi la versione di PyCharm eh, dentro un, diciamo così, un browser web dentro una macchina virtuale che è poi quella che userete all'esame okay? adesso ci organizziamo bene perché dovremmo farlo, canzarlo sui vari corsi eccetera eh, però è un'opportunità che secondo me non dovete perdere perché vi permette di vedere esattamente no, come saranno configurate le macchine durante l'esame adesso non sarà esattamente come l'esame perché avremo dei tempi più ridotti no? l'esame normalmente dura un'ora e mezza complessiva, no, netta al netto di entrare e uscire eccetera eccetera no? eh, mentre qua avremo un'ora e mezza totale l'orda quindi daremo qualche cosa di un pochino più facile, un pochino più... Eh, rapido da risolvere ma eh, almeno, almeno il meccanismo no, di funzionamento del sistema lo proviamo prima okay? però su questo appunto dobbiamo ancora organizzarci nel dettaglio per capire in quale date farlo ma ve lo faremo sapere hm? in modo che prima dell'esame abbiate modo di, di provare eh, quello che sperate che, che vi dica cioè le date dell'esame non le so ancora quindi non, non ve lo dico eh, non me l'hanno ancora comunicato neppure a me lo scopriremo insieme. Ok, basta con gli avvisi, e poi queste cose, varie cose sui, sui laboratori ve, ve le ricorderò poi no, tra la facendo man mano che ci avviciniamo.